E, purtroppo noi siamo ancora dentro all'agenda delle priorità della seconda repubblica eh, perché per gli ci hanno raccontato che Boccasana era più potere delle regioni, federalismo, eh, più potere del Premier, il Premierato Forte. Eh, E poi occasionalmente ho dei eh, contro cui prendersi la notte, le armi, l'uso eh, della strada, eh, l'emergenza e la sicurezza in un paese che non è mai stato sicuro come negli ultimi vent'anni, dove i municipi fanno di dove se uno pensa a quante gente veniva ammazzata negli anni 60-70 e quante viveva ammazzata a un po' di comunque si rende conto che non siamo fatti un paese insicuro e poi ci sono degli studi che interpellano eh, la gente fanno la prima domanda se lei l'Italia è sicuro o non è sicuro e quindi la tengo sentito per vent'anni questa propaganda rispondono siamo un paese insicuro dopodiché mi domandano eh, ma nessun quartiere eh, lei si sente insicuro? no eh, ma lei ha subito dei no però generalmente si viene che non siamo sicuri mentre siamo molto più sicuri di altri paesi e siamo molto più sicuri di tutte le fa che non significa che non c'è criminalità ci il che ha che c'è criminalità è certo che sempre qualcuno che conosce il un'altra che ha subito violenze, minacce, stupri, ci mandare ma finire di Torino, la macchina. però eh, la sproporzione tra la realtà e il vantaggio che c'è stato in questi vent'anni sulla sicurezza ci si fa capire che ci hanno orientato su passi è successo è del il Ministro dell'Interno che dice che era una polisoriata che sull'administratore di, di 600 miliardi artisti arrivavano anche quando c'era le attività di sanità perché non sapevano del dei cioè, loro che erano già qua che era in carriera di significavano nient'altro che intasare i tribunali di fascicoli per, per il tenuto non prevedeva appena ovviamente è impossibile da processare, e intasare intasata semplicemente le loro due navi, no, però eh, questo, questo per farci concentrare l'attenzione su dei passi problemi, su, su dei problemi minori o su dei problemi che non hanno soluzione, eh, eh, che hanno consentito a tanti politici, a, a tanti partiti a fare promettendo soluzioni facili, mentre soluzioni non. abbiamo completamente identificato le, le, le priorità che poi una crisi finanziaria ci ha costretti a, a, a vedere. Sono diventate talmente imperdenti che oggi se chiedete a qualcuno qual è la sua priorità, di eh, solito indica una priorità. Una priorità. Sappiamo benissimo quali sono le priorità, sono il di tasso, no? di lavoro, le imprese che chiudono, la gente che non ha più occupazione, il fatto che chi ha un'occupazione di solito c'era bancaria, il fatto che abbiamo i salari di passi d'Europa, il fatto che abbiamo più lavoro di base d'Europa, il fatto che tutti i popoli che pagano le tasse che pagano un di più quelli che pagano le imprese d'Europa perché le imprese d'Europa di cioè solito li pagano tutti. è stata resa letta giustamente per potenziare le istruzioni signori e trattamenti di pietosi i pografici, restrizione a una mestia seduta necessitaria, razziale quasi. Quindi io non credo di essere portatore Il problema in Italia non è che non si sa quello che si dovrebbe fare, lo sanno tutti quello che si dovrebbe fare. E se non lo sanno basterebbe guardare come si regolano nei paesi che funzionano un po' meglio o meno peggio del nostro per capire quello che si dovrebbe fare. tutti cioè, Qualche esperienza di qualche viaggio, di qualche vacanza all'estero sappiamo benissimo quello che succede negli altri paesi, ci sono paesi che hanno un monumento e lo valorizzano al 100%, noi sappiamo forse l'85% del patrimonio artistico mondiale e lo valorizziamo, per esempio come far puntare un'attrattiva una, un turistica la scarpiente con i paesi che non ne hanno di attività turistiche, che pure magari hanno diciamo, un solo museo e riescono a farci andare in decodono diciamo, di quelli che noi riusciamo a far andare ai musei vaticani o a uffizi perché abbiamo musei chiusi o a pompei perché facciamo controllare tutto, eh, il personale si dedica soprattutto a insegnare mondo. situazione del ciclo dei rifiuti spaventosa come funzione che gli altri paesi non sono messi come siamo messi noi in un grande in semplicemente perché gli altri paesi seguono il cioè ciclo dei rifiuti per cui non pochissimo perché cercano di, di, di fare una differenziata seria, se cercano di smaltire, di riciclare, di non Arzenegger che non è che sia un genio della politica, eppure eh, diciamo che eh, è uno degli, degli attendi di una politica dei rifiuti in California, che è stato governatore che è vista come un modello per il mondo, non perché c'è Suazenegger, ma perché c'è evidentemente un sistema, cioè ci sono delle, delle teste delle quali lui si è avvalso che, che lo hanno aiutato a fare quello che lo, se avessimo queste teste, se non le avessimo costrette a emigrare, o se non le tenessimo eh, ridotte alla fame come teniamo eh, i nostri migliori cervelli quindi eh, il problema nostro non è trovare qualcuno che sappia che cosa si deve fare lo sa benissimo anche, eh, Renzi quello che lo deve fare ma lo sa anche Berlusconi, lo sa pure la Santa Anchei, lo sa pure la Picerni, la Picera un eh, C'è cioè si è con una tesi su Ciriaco Codemita, Mita i figli Io mi sono sempre domandato come ti viene in mente ma quanti anni avranno? 18, ma come ti viene in mente? 18 anni Mi dice, cosa vuoi fare la tesi signori, su Ciriaco Codemita Mita il mio ha ma come ti viene in mente? A 18 anni già come fan di Ciriaco Codemita, Mita poi dicevo quanto sia quella che ha visto di sé eh, ma diciamo, lo sanno tutti quello che bisogna fare in Italia, lo sanno tutti che per combattere l'evasione fiscale bisogna ricadere gli evasioni fiscali, cioè non è vita un mistero gli altri paesi che non hanno evasione fiscale oltre un certo edge, proprio perché li ficcano dentro e quindi la gente per paura di finire dentro tendenzialmente non evade.